Tanti approfondimenti e anche grande musica ogni giorno su Giornale Radio, state ascoltando 120 minuti con Vicky Mangone. Adesso l'appuntamento è con informazione fiscale, appuntamento che torna ogni giovedì. Lo scorso 14 gennaio è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DL che indica eh, disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei carburanti i prezzi nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. L'ho detto, eh, l'ho letto tutto fino in fondo, con questo virgolettato. Con questa disposizione il governo vuole contrastare l'aumento indiscriminato dei prezzi di benzina e di eh, gasolio ai distributori eh, determinato come pff, tutti sappiamo dallo stop allo sconto sulle accise del quale abbiamo goduto fino allo scorso dicembre eh, per quanto riguarda il eh, rapporto di lavoro sono previste due novità non trascurabili bonus carburante e bonus trasporti ma ci racconta tutto Rosi Delia, informazionefiscale.it Buongiorno Buongiorno a te Vicky e buongiorno Benvenuta. a chi ci ascolta. Ciao Rosy, allora parlaci di questo decreto legge poi entriamo nel vivo della questione. Spiegacela bene bene come sai fare tu, eh Rosy? <ride> Allora, eh, apriamo questo nuovo anno con uh, due nuovi bonus e un decreto uh, finalizzato come uh, dicevi usando le stesse parole della Gazzetta sì. ad arginare il caro benzina per uh, così dire. Vengono riproposti due bonus che hanno attirato l'attenzione già nel 2022. Eh, partendo da quello eh, più strettamente attinente potremmo dire al macro tema sì. del eh, decreto numero 5 del 14 gennaio 2023 ehm, ci focalizziamo quindi sui cosiddetti bu buoni benzina che cosa accade? Mm -hmm. eh, viene confermata eh, l'esenzione eh, fiscale e contributiva fino a 200 euro per i buoni eh, benzina ceduti dal datore di lavoro al lavoratore o alla lavoratrice dipendente. Eh, bisogna quindi fare un po' di chiarezza sul concetto di bonus eh, benzina che circola no, in questi, questi giorni. Sì. Eh, Rosie, scusa, di... parliamo di datori di lavoro privati, vero? Non pubblici. Esatto, esatto. Okay. Eh, su questo tra l'altro l'Agenzia delle Entrate, sì, datori mm. di lavoro privati, eh, riferendosi all'agevolazione in vigore lo scorso anno, recentemente sì. con una risposta all'interpello, eh, ha, ha chiarito eh, il, diciamo, la, la platea di datori di lavoro e quindi lavoratori e lavoratrici interessati, ehm, chiarendo che anche i lavoratori autonomi con dipendenti rientrano in questa in questa categoria eh, sono esclusi però eh, come sottolineavi giustamente eh, i datori di lavoro del, del settore pubblico per dirlo mm -hmm. in termini ampi quindi di che cosa si tratta però specifichiamo bene si tratta eh, di una mh, esenzione delle somme fino a 200 euro riconosciute come eh, buoni carburanti o titoli eh, analoghi per l'acquisto del, del carburante che non concorrono quindi alla formazione eh, del reddito. Inizialmente sì. questa misura è importantissima, la conferma, importantissima Paolo, eh, da, da sottolineare con l'evidenziatore quest'ultima cosa che hai detto. Sì. Sì, sì, anche perché eh, ah. si tende a, eh, ci tengo a specificare che è una misura, ad esempio, molto diversa rispetto al, ai bonus che abbiamo visto eh, l'anno scorso, ad esempio contro il, il caro pressi, dove certo. il datore di lavoro faceva da tramite per un buono che era stato messo in campo dal governo e poi veniva rimborsato. In questo caso c'è la possibilità per il datore mm -hmm. di lavoro di riconoscere questo buono che beneficia a sua volta di questa... Eh, esenzione fiscale e contributiva fino, specifichiamo bene alla somma di 200 euro 200 per euro. il 2023 inizialmente mm -hmm. nella prima formulazione di questo nuovo decreto carburanti eh, era stato previsto eh, l'esenzione, questa agevolazione era stata prevista solo per il primo trimestre del 2023. Ma ci sono state delle correzioni da un consiglio dei ministri all'altro all sul testo, che poi hanno portato a quello definitivo che leggiamo adesso. Eh, per cui eh, questa misura eh, è prevista per il 2023, poi Fino al 31 dicembre 2023, tutto l'anno. Sì, stando alla formulazione attuale sì. del testo si tratta di 200 euro, le, le, diciamo, eh, le somme che non concorrono alla formazione del reddito sono 200 euro per, considerando il 2023. Sì. A sorpresa poi mi viene da dire, accanto a, a questa misura più prevedibile, potremmo dire eh, è arrivata anche ehm, eh, la conferma o meglio una ehm, nuova formulazione del bonus trasporti eh, che eh, era diciamo tramontato con il finire dell'anno dell scorso nonostante le, eh, il governo precedente avesse sottolineato più volte l'importanza di eh, riproporre questo, questo bonus però né nel decreto mille proroghe né nella legge di bilancio c'era stata una conferma quindi lo davamo eh, per terminato diciamo così invece arriva a sorpresa nel il decreto carburanti eh, e prevede eh, la possibilità delle persone fisiche, quindi di eh, pensionati, lavoratrici, eh, studentesse, studenti, eh, un'ampia un platea di cittadini e cittadine di accedere a un eh, contributo di 60 Euro per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale interregionale ma anche ferroviario nazionale. Uh, in questa nuova formulazione però c'è una novità importante, oh, si restringe la platea nel senso che... Sì. Um... Si può richiedere questo bonus eh, in caso di eh, reddito complessivo fino a 20.000 euro, un limite che prima era eh, più ampio. Ed era fissato a eh, 35.000 euro nella, eh, diciamo nella prima formulazione prevista dal, eh, dal decreto eh, aiuti del 2020. Quindi ne potranno beneficiare meno persone? Più persone perché la, la, la, più persone. La, la, la soglia era più alta e quindi permetteva a più persone ah, certo, di richiedere certo. questo bonus, infatti le risorse in campo per il 2023 sono leggermente, ovviamente, leggermente eh, cioè eh, proporzionalmente più, più basse eh, e eh, per... Eh, per beneficiarne bisognerà fare domanda utilizzando proprio la piattaforma attivata lo scorso settembre per il bonus trasporti 2022 a cui la norma fa riferimento. Ma ci ricolleghiamo a un tema ampiamente trattato la scorsa settimana per poter effettivamente beneficiare di questa uh, nuova regolazione e quindi richiedere e ottenere lo sconto di uh, 60 euro sarà uh, necessario uh, attendere un decreto attuativo che stabilirà quindi nella pratica uh, tutto quello che, uh, tutte le regole che uh, bisognerà seguire questo testo, questo decreto attuativo è atteso uh, entro il 14 febbraio ma come abbiamo detto la scorsa settimana uh, la eh, necessità di eh, attendere questi ulteriori passaggi burocratici spesso rallenta la possibilità di accedere effettivamente alle agevolazioni, ai bonus. Quindi accendiamo, noi facciamo il nodo al faccio letto, ecco Assolutamente, quindi buoni benzina e bonus trasporto, di questo abbiamo parlato con Rosi Delia. Eh, a proposito di bonus, adesso eh, non c'entra niente con la benzina, ma un'ascoltatrice, eh, Anna Maria, eccola qua, Anna Maria, il nome non lo vedevo, chiede come funziona il bonus asilo per i il 2023 è cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso? Cosa possiamo rispondere sì. Rosy? Possiamo rispondere innanzitutto che il bolus asilo nido è uno dei pochi eh, sopravvissuti, mi viene da dire, alla, al riordino dell'assegno unico. Quindi, che ha, eh, da, dallo scorso marzo ha riunito eh, tutti gli strumenti, tutti buona parte, la maggior parte degli strumenti a sostegno della genitorialità. Eh, resta in vigore quindi anche per il 2023 e prevede un rimborso fino a 3.000 euro. Eh, 3.000 euro è la cifra massima che si può richiedere e ottenere e varia in base ai mesi di iscrizione all'asilo in base allee minorenni e alla somma effettivamente pagata. Somma effettivamente pagata perché quando si richiede il bonus asilo nido si prenotano le, le somme che si prevede, si prevede di, di, di spendere diciamo, in, in rette per, per l'asilo, per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati. Dopodiché è necessario dimostrare insomma, il pagamento di, di queste rette. Eh, possono richiedere i genitori ehm, dei figli e delle figlie per la frequenza sia degli asilini domestici anche una, una diversa formula eh, per l'assistenza domicilia domiciliare in caso di ehm, problematiche legate a, a, alla salute per bambini fino a tre anni. Eh, quindi chi paga la retta può fare domanda all'Inps che si occupa poi di erogare eh, le somme eh, sulla base ehm, ovviamente delle, de, della documentazione fornita dalla, dalle persone interessate. E è possibile affidarsi anche eventualmente alla, a dei patronati che offrono questo servizio. Eh, le domande per il 2022 si sono chiuse il 31 gennaio attendiamo uh -huh. quindi uh, l'indicazione dall'Inps su uh, quando sarà pronto il, il servizio online per il 2023 uh, nel frattempo già um, prevista una scadenza relativa all'anno che si è concluso che è quella del, eh, del primo aprile del prossimo anno per caricare eh, le, le, le ricevute del bonus asilo nido e dimostrare effettivamente le, le somme pagate quindi per riepilogare tutto confermato si, attende, eh, si attendono indicazioni istruzioni ma le procedure diciamo, sono quelle eh, previste fino all'anno scorso eh, tendenzialmente l'Inps in, intorno al, a febbraio ehm, avvisa gli utenti del, del, dell'adeguamento al nuovo anno del sistema per la domanda molto bene, siamo passati dal trasporto da, al carburante dal carburante al bonus asilo nido se vi siete persi qualcosa trovate tutto su informazionefiscale.it oppure riascoltando il nostro podcast, grazie a Rosy Delia che tornerà giovedì prossimo, noi tra poco parleremo ancora di carburante, nel 2023 l'Italia è diventato uno dei paesi dell'Unione Europea dove eh, il pieno costa di più, ne parleremo con Andrea Polo, adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie noi ci risentiamo subito dopo restate qui con noi incollati su giornale radio la radio libera di informare